Denti più bianchi in soli 5 giorni? Impossibile! Possibile con i nuovi trattamenti Blanks O3X. Una formula rivoluzionaria con ossigeno attivo molecolare. Per denti 4 volte più bianchi in soli 5 giorni. Trattamenti Blanks O3X. La rivoluzione del sorriso comincia da qui.